Quotidianamente accediamo a YouTube per informazione, per intrattenimento, per svago, per curiosità. Dati alla mano, un italiano in media passa su YouTube circa 35 minuti al giorno. Ma cosa sta succedendo in questa piattaforma e cosa succederà in futuro? È utile o no YouTube per la nostra azienda? Va integrata nella nostra strategia di marketing? Oggi proviamo a rispondere un po' a queste domande. Innanzitutto vediamo una breve comparazione tra i diversi social. Secondo We Are Social, ad ottobre del 2019 gli utenti attivi mensilmente su YouTube sono 2 miliardi contro i 2 miliardi 4 di Facebook. Se lo compariamo con i dati del 2017, vediamo che YouTube aveva un miliardo di utenti attivi ogni mese contro un miliardo e otto di Facebook. Come potete vedere questa piattaforma in soli due anni ha raddoppiato i suoi utenti attivi. Invece Facebook è aumentato sì però in percentuale minore rispetto a YouTube. Proviamo a vedere il tempo di permanenza su YouTube degli utenti. In media gli utenti rimangono 23 minuti e 8 secondi. È la piattaforma con il tempo di visualizzazione più lungo. Questo è un dato molto importante perché dobbiamo considerare che YouTube sta diventando una seconda televisione. Cioè YouTube non sta più concorrendo con gli altri social che siano Facebook, Instagram. Si sta spostando su un livello diverso che è quello della televisione. Infatti YouTube è diventato il quinto canale dopo Rai 1, canale 5, Rai 2 e 3 dopo questi canali abbiamo youtube quindi vi rendete conto di come youtube sta cambiando sta cambiando proprio il modo di visualizzare le cose la percezione degli utenti gli utenti stanno sempre più guardando video su youtube oltre che sulla televisione e inoltre si affezionano ai creator li seguono. I creators infatti negli anni hanno raddoppiato se non triplicato il numero di utenti che li seguono su YouTube. Dunque YouTube sta diventando un'esperienza quotidiana all'interno delle nostre vite. YouTube stesso infatti se ne sta accorgendo e per questo sta modificando tantissime cose all'interno della sua piattaforma. Pensiamo agli abbonamenti, ai film, ai film prodotti direttamente da YouTube inoltre è arrivato youtube music quindi youtube sta davvero esplodendo e dunque come possiamo integrarlo nella nostra strategia di marketing semplicemente creando un canale youtube che si sposi bene con quelli che sono i nostri prodotti e i nostri servizi creare contenuti in modo tale che l'utente possa conoscerci. Ma considerate che YouTube, è, appunto perché sta esplodendo, ha tantissima concorrenza. Su YouTube bisogna cercare di crearsi una propria nicchia, una propria nicchia di utenti che ci seguono nel tempo. Adesso vi do alcuni consigli su come fare per creare una nicchia all'interno di questa piattaforma, all'interno dell'ecosistema che è YouTube. Innanzitutto creare contenuti, contenuti di valore, contenuti che diano qualcosa all'utente. I contenuti è il vero valore aggiunto che noi possiamo dare gratis alla nostra nicchia e soprattutto bisogna creare quelli che vengono chiamati contenuti sempre verdi. Ci sono ad esempio delle ricerche che vengono fatte continuamente perché esprimono un'esigenza reale di conoscenza e di approfondimento di determinati argomenti e dunque i contenuti che rispecchiano questa esigenza vengono chiamati sempre verdi cioè sempre interessanti e appetibili per il target di riferimento. Secondo consiglio, capire bene come funziona la piattaforma YouTube Studio per poter agire al meglio all'interno di questa piattaforma. Inoltre non dimentichiamo che YouTube deve essere parallelo a altri strumenti di marketing che noi utilizziamo, come ad esempio il nostro sito web. Integrare YouTube all'interno del sito web è una cosa davvero importante. Adesso vi spiego perché. Perché sostanzialmente YouTube, essendo di Google, viene spesso menzionato nelle ricerche. Una volta che noi facciamo una ricerca su qualcosa, molto spesso ci appaiono o le immagini oppure i video, proprio perché Google spinge YouTube. E dunque se noi integriamo YouTube all'interno del nostro sito web, è molto probabile che in quella ricerca apparirà il nostro sito web. Quarto consiglio è capire che YouTube è un ecosistema, quindi ciò che facciamo su YouTube si ripercuote così come è nella vita reale, sugli altri. Si ripercuote sugli utenti, si ripercuote sugli altri creators ed è per questo che noi dobbiamo cercare di creare delle collaborazioni. Le collaborazioni sono il fulcro di ogni attività. Non possiamo pensare di fare tutto da soli. Collaborare con degli altri creators significa creare dei legami e quindi significa amplificare quello che noi facciamo. È chiaro dunque che YouTube è un trend che non si può rischiare di perdere. Se anche tu vuoi integrare YouTube all'interno della tua strategia di marketing, guarda gli altri video che ho messo a disposizione per capire come ottimizzare il nostro canale YouTube. E se hai bisogno di una consulenza, nel link sotto il video troverai il modo di contattarci. Alla prossima!